Potenza degli elementi! Furia del cosmo! Combatti! Orion! La freccia del cosmo! Abbiamo urgente bisogno delle tue meravigliose frecce cosmiche Devi conficcarle nel di dietro di quel tipo Uno stregone con le infradito non ha alcuna possibilità contro il più grande arciere di Gorm Sei stato preciso proprio come le mie frecce Addio, Seskel Ci conoscevamo appena Cosmo Freccia! Qui, datemi quel frammento e andate via, via, via dalla mia isola. Oh? oh! cosa! Ci farai tante smorfie? Ci sarò spiacente! lasciate che vi presenti. Il resto di me. <sessizio> Ma qui c'è un po' di magma, magma, magma. <susurra> <susurra> Questo bilancerà la situazione. Ha <susurra> preso il frammento. <susurra> <susurra> Dormieti!